Stefano De Martino e Gilda Prime Presentazioni in famiglia Stefano De Martino News con la fidanzata Gilda Ambrosio Fa sul serio Stefano De Martino Fa sul serio con la nuova fidanzata Gilda Ambrosio La prova l'ha già fatta conoscere a due persone importanti della sua famiglia la sorella Adelaide e il figlio Santiano. Questi ultimi due sono AST. Moritz con il ballerino e la stilista e altri amici. Un bel gruppo che si sta godendo tra neve, buon cibo e giochi gli ultimi giorni del 2017. Adelaide sembra andare molto d'accordo con la nuova cognata, tanto che su Instagram Stories le due ragazze hanno pubblicato diversi video e foto insieme. Una complicità che fa bene a Stefano, felice di aver ritrovato la propria serenità dopo il burrascoso divorzio da Belen Rodriguez. E proprio per evitare gli errori del passato, il nuovo inviato dell'Isola dei Famosi ha scelto di non condividere con i suoi follower la storia con Gilda. Nessuna foto insieme, nessun dedica sui social network, Stefano e Gilda hanno optato per la massima discrezione e riservatezza. Una scelta ben ponderata da De Martino? che in passato ha vissuto una relazione troppo mediatica con la showgirl argentina. Stefano e Gilda stanno ancora insieme, la vacanza sulla neve. Continua dunque a gonfie vele la storia d'amore tra Stefano Dei Martino e Gilda Ambrosio. Qualche mese fa si era parlato di una crisi tra i due ma molto probabilmente si è trattato solo di qualche litigio, di quelli che capitano a tante coppie. Per amore di Gilda, campana come dei Martino, l'ex allievo di Amici ha lasciato Roma ed è tornato a vivere a Milano. Una scelta dettata anche dalla vicinanza con il figlio Santiago, che vive nel capoluogo Lombardo con la madre. Stefano e Belen di nuovo felici per il bene di Santiago Proprio per amore di Santiago, Belen e Stefano hanno ricucito un rapporto cordiale e affettuoso Entrambi desiderano essere dei bravi genitori e dare il meglio al loro bambino che, nonostante la separazione dei due artisti, cresce sereno e spensierato